Benvenuti a tutti in questo nuovissimo video Io sono Bruno Magno E mi è appena sparito un'ascia Ok Ok, vabbè capita sempre Vedete che c'è tantissima rana Perché, allora, sì, la forma di, di, di pecore funziona molto molto molto bene Però è notte, io direi di andarmi a dormire Direttamente qua nel mio bellissimo letto Ciao oh. E per chi oggi se smette di piovere se smette di piovere ci divertiamo e andiamo a costruire una super bandiera dell'italia fatto con la lana già non ho raccolto una sticchetta Mi mette pausa il film ti dispiace e già non ho raccolto una sticchetta stava la farma non mi ricordo più ma ah, stava laggiù tipo laggiù io devo fare una scaletta che porti laggiù stava tipo qua giù mi sembra oh corri un pochino veloce no, ma non è vero la mia forma stava dove stava la mia forma? dove stava? Sì. E ragazzi, su questo tema mi sono sofferto un attimo, non so se sono un po' raffreddato, oppure sentite dalla voce. Se sì, se mi sentite comunque, mi sì. sentite, sì, ok, mi sentite. Molto, molto, molto bene. Allora, quindi questa è qua la mia bellissima farm. Dovresti prendere il coso, la prima. E di... il cuore, sì, Dove il coso. Dov'è no no, no, no, non è questo. Eccolo, eccolo là. Allora, io per fa... Io faccio così. Dove mettere un blocco sotto no. No, la lice tanto poi si spacca due blocchi sotto così è più facile da no, è un blocco Prima non c'è arrivata da parte considero un blocco e si spacca questa questa qua si sì, con questa qua si spacca però pure con l'ascia giusto? La spada non può essere Con questa qua si spacca Allora Quello Questa sarà la mia cesoia personale Solo okay. che Com'è che non mangiano Come vedo un attimo una cosa Non c'hanno l'erba mm. Non c'hanno l'erba no, Non c'hanno l'erba E perché l'erba non cresce e non sopra mm, Questo è quello è vero Quindi è come quando tu senti una cosa E ci salti sopra Mamma, Perché li stai uccidendo? Non mi chiamare Bruno Mi chiamare solo Bruno. Bruno Così faccio un pochino di spazietto Quante ne sono? E' andato 18 Io sto volando Perché sei sopra il cancelletto eh. Non è che stai volando Oddio okay, okay. Non sarebbe un bagassudo Quella okay, la lana sta tutta laggiù Sì più, no. ah. Oddio raga contro l'F3 più G contro l'F3 più B ok contro l'F3 devo so dove fare c'è E poi devo mettere anche B no. okay. allora cosa ci manca? Eh, e poi dobbiamo con, con, con i. semi? E eh, anzi, mettiamo i semi e mangiano. Sono con i semi dovremmo fare piacere. Scusa, mi fai piacere con i, i semi? C'è qualcuno? Qualcuno? Eccolo, non vi sta una! Eccolo, eccolo! Eccolo, sì. una. Non vi sta una! Solo questi qua non fanno neanche il tempo a mangiare. Perché sono... Non vi sta una! una grigia un attimo ma cosa entra questa bocca se sei entrato io è della terra Di flash. è mod creative e credo che devo fare una cosa più piccola terra no erba ma raga, cioè è normale che non mi ricresce l'erba dovresti uccidere prima tutte le pecore forse eh mm. non entrareci qua dentro per favore raga ho capito mi dovrà fare una fanno di cosa visto che se non facciamo Adesso. sono un pochino di meno Ok. Sto facendo l'erba. Sto andando con l'erba. Tanto qua, poi qua siete... Pregate. fregate mm -hmm. là dove non stanno. Ecco, tipo là. Non c'è nessuno qua. Anche qua, anche qua. Anche là. Allora c'è troppa gente Andate no, ecco. Voi qua Troppa gente siete Per distare stare a ricresci allora, forse quando Massa ne mangiano se ne va l'erba quindi c'è ah. L'assistente E vabbè, ragazzi, avete capito? tutto. Eh, mi dispiace per voi, ma è questa. Vabbè, ci facciamo anche un po' di lana eh? Sì, o oh, non c'entra niente. Siamo in bastono. E Beh, tu resterai là per il resto dei tuoi giorni. Fin quando non morire. Quando... Ma ragazzi ma là sotto brum, brum, ma là sotto ci stava la lana e un po' di carne di eh, quello che abbiamo ucciso è vero è increativa un ben... po' ah, no ben... ok raga abbiamo fatto tutto un casino po un pochino okay. perché si sì, l'abbiamo uccisa un pochino e che cazzo però che... F3 più B ok, che... No, certo. E che... E che... che... E che... E che... E Benissimo, ci prendiamo un botto di lana della principazione no perché voglio, voglio farlo tipo un modo di vanilla modo sì, di sopravvivenza si no, neanche no. Sì, molto fuori vai oh no troppo pecore pecori fuori no lo so finite qua che via Oh. escono tutte mi eh, manca tanta carne ho fatto la forma di cacio sì. raga ho preso tipo 3 e rotto no e eh, raga scusate ma quando è troppo è troppo cioè ci siamo fatti due stack, una stack di cosa? Eh, sì, sì, due di anzi due stack ma non mi faccio <ride> voi non avete visto sì, ma... niente. Che, che facciamo la bandiera italiana con un lo... eh, Il coloranti rosso, rosso io e il, il verde. Facciamo già con di Quindi, fare? Niente altro se non Il grigio, il grigio, il grigio, si sì, dobbiamo fare anche il palo. È un grigio, un grigio, un grigio. Ok, raga, ciò li mettere troppo, troppo, troppo, troppo pieno. Adesso cosa facciamo? Questi qua? No, aspetta. Mi metto tutto qua dentro. le cose super importanti. Mi metto tutto qua dentro. Tutto, tutto, tutto, tutto, tutto. tutto. Ma tutto è Tranne. Sì, vabbè, poi ci scarto. Tranne. Sì, Tranne. Il cibo, questa spada e le mele d d Vabbè, di cibo in realtà ce l'ho tantissima. Sì, vabbè. Un sec di bisogna. carne e il, il totale dell'immortalità ci siamo. E ce due. queste è vuoto, questo è vuoto, queste è e Dopo le vuote me le metto qua. E quelle piene me le metto di là. Ok, possiamo... Andare. metto la mia spada ci abbiamo raga, una stack di, di, di carne ci abbiamo un bel totem o intanto qua mangiate belle ci abbiamo uh, dovrebbe essere questo non è vero e allora sarà quest'altro no, no stiamo subitando la stessa no uh -huh questo è nero. Oh. questo è sciulti nero zombie zombie ok una bianca Ce ne messo su zombie ok questa altri dobbiamo gettare dentro l'unava distruggi e distruggi poi mi metto questa qua e questa però ci so io me la metto sopra e mi metto la palla Slash game mod, survival vai e sì, nel sì. mezzo si è fatta notte. Però, io fammi, fammi una cosa. Eh, voglio combattere, ve lo dico. Okay, allora, di Bello Bello allora, però, sinceramente, faccio parkour. No, allora, voglio andare qua e mettere dentro, dentro la cesta tutto il cibo che dovrebbe essere questo vabbè no, ecco. scesto quella piena di cibo vero e cioè, non abbiamo veramente un botto vi lascio una steak giusto così per questo so perché c'è tipo c'è e... sempre il momento di mangiare andiamo a combattere poi dobbiamo pure essere ah, questo Dobbiamo fare allestire anzi, la torre. No, anzi raga, vado a dormire e poi facciamo la bandiera italiana. E Quindi... dobbiamo anche allestire la torre. Io vabbè abbiamo molte di cose da fare, sì, ma le facciamo nel prossimo video. E a buon anno perché questo video lo so se avete la 21. 12. Lo sto programando adesso perché non c'è niente da fare e c'ho. lo sto programmando adesso così quindi buon, buon anno nuovo e buon Natale quando? buon Natale quando sarà? quando sarà? cioè buon Natale sarà cioè cioè cioè cioè se lo facciamo il Natale c è, c è, c è, c è. e non è che non facciamo l'albero di Natale perché... è vero dobbiamo fare pure l'albero di Natale e allora, questa shulker nera vado a mettere nella mia camera degli shulker a questo punto faccio così e qua ci sono una sorpresina. Che non ho registrato, l'ho fatto off camera. E come vedete, l'ho un pochino allargato. Qua ci ho messo persino due blocchi di, di cose che sono indistruttibili. E oddio, già si è fatto, no! Ho sbagliato, ho sbagliato. Allora, e scusate Qui perché ci sta un zombie. Qui c'è una caverna qua sotto. Questo giusto per me. La caverna il caso mio Io un po' Non provo più E dove sono i zombie Oh ci sono degli arson Molto Molto molto bello Ma forse li abbiamo messi noi No No si sì, è vero forse qui ci sono i zombie No non andiamo sopra, sopra Allora voglio spawnare un pochino di più i zombie E quindi come vedete qua Come sono fatto Cioè eh, di qua c'ho una Raga, ma dove sono finiti i pesci? I pesci sono morti. Vabbè. A me ci sta la cascata che porta fortuna. Ehm, vogliamo. vogliamo. un pochino. Vogliamo un pochino. Quindi, dobbiamo andare a dormire, giusto? No, è giuro, ah, vai, siamo, giorno. siamo già Siamo andati prima a dormire. Ah. Ehm, quindi, la bagniera italiana dove la facciamo? Eh, non troppo distante, qua. Ah, poi qua sempre off camera mi sono scavato questa bella cosa. Mi sono fatto la forma di: um... si, sì. di questa bella farsi Di questa qua è bellissimo. Questo materiale e... sempre... allora, fanno quelli di allora, Quindi la bandiera. Um... No, lo possiamo no. fare tipo perché o la facciamo tipo qua oppure no ricordo no tu la tipo là vicino... vicino alla cascata per tirare all'arco la tua carne mm. qua dici ma no, qua dico qua qua qua sopra sopra lo facciamo oh. si sì. si sì, ci piace ho scelto, si, sì, intanto ho tutto qua dentro, dovrei avere. Non c'è crafting, dobbiamo fare. Ah, si, sì, vabbè, qua povera. facciamo tutto. Non è questo. No, non è vero, ho sbagliato... Cosa? Allora sarà quest'altra, credo. Certo. Non è quella sarà quest'altra. Dove ho le mie 40 appartature e le mie 5 torce. E metto una qua, una qua. Adesso no, c'era la B che è venuta una la B che è venuta una D. Sì, mm. una volta ero una bimba. Però è venuta una. La sta di qua. Sì. C'è 64, 11 e nero Ma a me non ci serve. I coloranti. Detto sì, coloranti. per il colore facciamo verde più scuro. Verde più chiaro. Poi vediamo. Nella come esce. Quindi prendere il verde, verde, verde. Eh, e poi il rosso. Ce l'abbiamo il bianco. Ce l'abbiamo okay. il legno. La craft, la craft. Eh ma no, non ce l'ho del legno. Che lo fai? Emo crafto. Allora, ho un albero qua vicino. E... Laggiù, vai. Quello là, il primo. Ce n'è uno laggiù. Questo, sì. questo, questo qua. Questo qua. Eccolo qua. E che cavolo. No. Ok. Quindi alla spaccata. Quindi, raga ovviamente la bandiera la iniziamo oggi. Ma non, la, non è che la finiamo è oggi? È alto, eh, fare una sì, alta, eh? La faremo eh. alta Poi ci metteremo. cioè, sì. non voglio stare qui 8 ore a fare una bandieruccina cioè, per una bandiera. Cioè, non la voglio finire in questo. video cioè, ci deve essere pure un po' di suspense. Oh, c'è l'ossidiana, qua. Voglio oh, c'è solo dell'ossidiana. Per questo è la mia legna. Vai, legna, legna, legna, legna. No. Crafting table. vada questo è il mio banco di lavoro. La? Allora. Lana verde. Facciamo lana verde. Blocchetto. lana blocchetto. Ro oh, lana rossa. Che mi dici? più bella allora. questo o quest'altro più chiaro. Allora, è più bella così o così. Mm. questo qua, questo questo qua tipo eh, Cosa scegliete, come... raga? Questo secondo me questo qua ci sta molto sì, meglio. Sì, questo qua sembra tipo presente dobbiamo terra di umido, ma è vero. No, aspetta quale, quale bioma? Allora, qua sembra questa è lime, colorante sì. lime. E per ultimo ci manca quella bianca. Quella grigia. La bianca che sarebbe senza nessuna cracking? Lo Oddio, perché? Oh, sì. Quindi c'è. Ma quella grigia, coronante grigia, il coronante grigio, però non mi passa. Perché non c'è? Eh, con le acche, noi siamo forti, noi siamo prove persone, quindi siamo le acche, Lana. Mm -hmm. Questo grigio qua. A posto di quest'acqua, non abbiamo fatto niente. Non abbiamo fatto niente. Voi non avete visto niente, vero? Vero, raga? Non avete visto? Io non ho colorato questa la... Io ho colorato la crafting table, giusto? Vero, raga? Vero, sì, vero, vero? È eh. non, non è vero, è, è rossatire. Qua. Qua la dobbiamo fare. Solo che mi servono le cesoie. Io credo che me le spaccherò queste cesoie. Sì, te le spaccherò queste, non allora. giusto. Allora. Dobbiamo farci... faccio 2 3 4 5 6 7 8 9 10. e qua ci metto un coso bianco di qua. No, non è vero. Dove sono un corso? Ok, ok. okay. okay. veloce? Eh? Poi ci metto uno di questi qua per farmi capire. Ok. okay. Poi. Allora, devo stare attendendo, non cade. Sto per programmare. Sì, vabbè, allora ho pure il totem e ho rigenerazione, quindi forse mi lancio. Quindi arco. Ho faccio un po' già. 2, 4, 5, 6. Vai. Se non prendo danno Devo scendere giù Giù giù Non è salito. Sì, ok Un un po' alta Sto a fa Dove da qua si può rompere Ok Nei, Non è niente no. Vabbè, non... Eh, Raga mi serve un po' Vabbè Sì tanto. È fregabile la cosa tu Dovresti anche imparare a usare l'idea Secondo me ti stanno? Sì. Se lo salutare. Cioè, ti aiuto È tutto facilissimo a costruire. Non c'è bisogno. non che so che, che, che fai questa cosa. Io ho fatto. una paura incredibile. Ah. Oh, fortuna che no. ci stava questa cosa. No. Quando si chiama proprio la fortuna. allora va. raga, finiamo di fare questa cosa qua interna e poi finiamo il video perché tanto è vero. Abbastanza attuale che cioè, sono di qua E che c'è Ma questo è proprio che è Ma che è quello che sarà Beh ragazzi abbiamo capito che ci servono Altre cose di slash Bambod Criati Assoluto in incredibile Ma no, cioè, è S allora, facciamo? Non c'è bisogno di ripartire. Ok, vabbè me le faccio sempre in questo modo. Faccio di qua. Ok, ho no. oh, questo vaso lì, non l'avevo visto. No, non è di qua, ragà. È eh. così, ma no. perché non moda? Ok, quanto cavolo ho fatto alta? Eh, bene alta, molto bene. Bene, sembra che stiamo un po' in grattacielo di imbarcature, sai? Sì, sì, saranno più alte le imbarcature che tutta Mi la struttura. Corretto. Ok, si, sì, sì. sono in grattacielo. Tutti vi sono in un Che ne dici? ok di, di, di, di slash effect effect, effect give uh, bruno magno commissione notturna link division per facciamo 30. 300 secondi sarebbero più o meno poi 300 secondi ok, bisogna di un turno per 300 secondi e allora adesso mi devo mettere in cati... no emmo. slash game mod e uh, survivor adesso devo andare di qua, devo per non cadere lo vedo, fa vedere una cosa perché la allora bandiera dobbiamo fare rivolta verso di qua quindi dobbiamo fare però come aspettate un attimo fermi tutti fermi tutti ma scusate un attimo Lo so. scusate un attimo ma andiamo su Google un attimo bandiera italiana Balla. Yeah. Non mi ricordo come si fa sinceramente Viene prima il verde o viene, prima il, uh, viene prima il verde O, il rosso. o prima il rosso allora, verde, verde, bianco, vero, rosso vero, vero, vero. Ok, verde, bianco, rosso Ok Viene prima il polo stiamo... gigante Cioè sì. Per farvi capire eh. Adesso Yufu Non vedo il ma non un cuore Ma, ma, ma sì perché ho la rigenerazione sì, Quindi me lo vado a Prego quanti mesi se so e registriamo nei 26 minuti Allora ho fatto tutte le imparcature Vabbè raga io sono sfigliato. Sono sfigliato come si dice a Roma Allora però voglio fare un saluto Prima di finire Prima che allora, Se riesco a salire faccio un saluto A ah, la mia migliore amica uh, Ditemi nei commenti Su so pure chi vuole che saluti la mia migliore amica che inizia con la L a tutti, a tutti i fan che a tutti gli sfigati che vogliono che io muoia adesso devo fare parkour Se cado raga Yufu! ok bene quindi dobbiamo farlo verso di quella batteria solo che ci tocca adesso fare water ok devo riuscire a cadere là allora, devo fare più o meno una cosa del genere. Uno. Non si so. fa così con l'impazzatura. Ma deve adesso. Vai. Non così. Vai sopra. Vabbè, capito. Diciamo cioè, capita come vuoi. Non vuoi fare, fare così. Finita. Non ci basteranno mai 5 di questi. Li rubo, li ruberò da uno di questi che più o meno la bandiera deve essere alta 5 quindi no, però la 5 di la grigia è eh no, un pochino più alto dobbiamo fare eh, raga non si può fare così un pochino più alto deve essere pure il suo vestigio Dunque, meno a 30 okay, 30 così 29 28 no, no 30, dove, 30 deve essere quindi 3 No, Tre. 30 in realtà 35 35? 35 e mezzo Sorrebbe essere 27 27 25 No, 25 1 e 25. 25 Ok Ok, adesso È la fine della mia testa 3 No, raga, 3. ma no. Raga No Ma i miei pedine non si stanno rompendo? Raga, allora, voglio lanciarmi e vedete se i miei piedi si rompono Ma what? Raga what? what? What? Eh è vero Ok mending infinito però Cioè a suo punto l'avevi già rotto Eppure mi, mi dovrebbe scarare l'esperienza Allora quindi raga stavamo dicendo Che questa cosa qua non mi, pa non mi passa Quindi Io faccio parkour No raga se, oh, se cado Oddio Oddio, vabbè raga, soffa ma, Scusate un secondo Eh, qui. ah, per Quindi, ma dovrebbe essere alto Uno, due, creativa Come mod Creative Dovrebbe essere una cosa tipo metà creativa Metà sopravvivenza allora, quindi, quindi devo, devo fare, fare così, la, così. Allora, la bandiera deve essere alta Inizia prima il rosso giusto, fatemi vedere uh, Sì, no, prima il verde Ok, il primo il eh, verde deve essere da qua più o meno fino a qua è abbastanza è abbastanza alto è tipo una si specie batteranno. che fa tipo, tipo finta che si muove invece tipo... vabbè è un po' esagerato, un po' da pro no, non è da pro, è il da... cioè è da hacker no. No, si, non si non capito, è io non senso che si muove, senso che si Eh ma... sì, ho capito, ma io sono pigro, io sono pigro. Allora. Non c'ho voglia, tu lo sai come so fatto, non ho voglia, sì. fa io non c'ho voglia di fare niente. Voglio usare la creativa. Cioè uso modi. la creativa... In certi modi, eh. non i modi in cui userebbero oh, sì. le persone. Poi poi c'è stato un obiettivo. Allora, quanto dovrei farlo più o meno di... sono... Vedi, no. cavolo. Che Mi fa venire male? il mal di testa. Se cioè, ti fai tutti giorno, no? Giorno, sì. no? Giorno. Io un po' la casa mia... Eh no, è piccolo, è piccolo, è piccolo. Non si vede mai niente. Devo, devo più farlo più o di... meno, tipo che ne so, tipo più o meno alta fino a qua. Fino a qua devo farlo. Fino a qua? Fino a qua. Ah. Sì. Non è che può darci... Eh... Proviamo un pochino no. spazio per il paletto, quindi poi tipo sembra che ha più spazio che per la bandiera che per il paletto. No, per il paletto non si deve vedere letto si si lo so però c'è un pochetto oh, ma... è bella vedo che ci non rifà una strada in più una strada in più comunque se sto video viene male io pubblico lo stesso perché ci ho messo veramente 50 anni a fare sta cosa vorrei premere stop ma non me lo fa premere sinceramente raga finiamo questa cosa quanto l'abbiamo fatta di? e eh, guarda sono 1 sono 1 2 3 4 5 test chiusco contro se era sicuro che facevo mamma mia quanto deve essere grande sta cosa non so forse dobbiamo farla più vicina però cioè raga però è giusto però 5 siamo più o meno 1 o 1 2 3 4 5 10 Poi bianco Vedo bianco, il bianco. È bianco 1 si ho sbagliato dove? 3 3 4 5, 6 7 perché? 7 8, 9 10 Ragazzi, eh sarà gigante sta cosa Fino nei grandi 20 Sarà grande 30 cm sta cosa 1 2, 3 4, 5, 5. È vero 6, 7 8 9 10 raga questa cosa se mi non mi esplode il computer è un miracolo ma Maddo... no no raga cioè raga quel creeper che sta là sopra quell'entrano che sta là quello spirito che sta là dicono cos'è questo coso cioè raga quanto cavolo è altro quanto cavolo è alto signori quanto cavolo è altro cioè raga inchinatemi a me veramente quanto cavolo è alto, ve lo dico. Al palo, al palo. Il sì, palo. Il palo. Al palo. Al palo. Al, <ride> che non serve a niente, palo. Io palo. lascio con questa luna molto molto bella. Ci vediamo. con Il palo. Il palo. Il palo. Il palo. Il palo. Il